Ok, la mia presentazione non è organica come quella che dei miei colleghi, ma voglio semplicemente, eh, anche perché c'è poco tempo, voglio semplicemente fare il punto eh, su eh, alcuni... Alcuni, alcune situazioni uno è senz'altro qual è la situazione adesso a quattro mesi dal, dal terremoto eh, gli altri punti che velocemente perché poi come vi dicevo prima volevo lasciare se possibile spazio alle vostre domande è quella di ehm, come si sta ricostruendo cioè su, su, tenendo presente quale tipo di zonazione sismica si sta utilizzando mh, per la ricostruzione adesso e Soprattutto quanto, eh, questo è stato un po' un problema eh, affrontato più volte a seguito di questo terremoto, quanto sondaggi per idrocarburi o per gas, gli stoccaggi, sempre per il gas, o il cosiddetto fracking, parola con cui siamo diventati familiari e che non conoscevamo, possano, essere stati, aver avuto una qualche correlazione con questi terremoti, questo non tanto per tirar fuori adesso eventuali correlazioni o no, ma perché eh, l'estrazione di gas e di petrolio nella nostra pianura, per quanto scarsa sia, è un'attività economicamente importante, quindi eh, il fatto di stabilire. Eh, cioè è anche possibile, come c'è stato un rischio diciamo quest'estate, che eh, noi prendiamo delle decisioni per quanto riguarda la nostra politica energetica o perlomeno per quanto riguarda l'eventuale ehm, sviluppo, se questo fosse possibile, della, di, di questa politica energetica possa essere condizionato da... Eh, eh, un fatto emotivo che magari non ha tanti, tanti risvolti ehm, eh, reali, adesso lo vedremo. L'altro punto che volevo, ehm, l'ultimo altro, altro che volevo mh, discutere un attimo con voi è quanto eh, l'estrazione di petrolio e di gas possa eh, avere... Essere, avere qualche correlazione con questo terremoto e qua in questa orribile eh, di, diapositiva, sono riportate le zone in bianco dove ci sono attualmente prelievi di gas o di, ehm, o di greggio o di, di petrolio la pianura padana è stata una delle prime zone in Italia ad essere, ehm, ad essere esplorata dall'Agip e i pozzi che noi abbiamo in pianura padana risalgono ai primi, agli anni 60 eh, devo dire che però eh, ad, attualmente la maggior parte del prelievo di idrocarburi eh, in Italia e pensate che in Italia noi preleviamo soltanto l'8%, del fabbisogno nazionale, tutto il resto lo importiamo, mentre preleviamo il 10% del gas che, che, che utilizziamo, il resto lo importiamo, la maggior parte di questi prelievi non sono più in pianura padana ma sono nella Val d'Agri, in Basilicata, quindi è da queste zone che adesso pre, avviene la maggior parte del prelievo di idrocarburi, nella nostra pianura è rimasto una, un pozzo, eh, alcuni pozzi attivi, lo vedremo dopo, uno vicino a Mirandola, al Cavone, ma dove attualmente eh, la, la, la produzione è, di, è estremamente diminuita rispetto ai primi anni 60 in cui è stato, è stato scavato, eh, attualmente credo che estraggano 10% petrolio e 90% acqua che rimettono nel pozzo stesso. Eh, il gas lo estraiamo soprattutto dall'alto adriatico per quanto riguarda allora vedete che qualcuno pensa che ha pensato ci sono state delle voci che questi eh, sondaggi per idrocarburi possano in qualche modo avere interferito o essere stati la causa eh, di eh, questi eh, o perlomeno mh, avere una qualche correlazione con queste, con queste faglie profonde che si sono mosse ora mh, eh, le, il, la profondità indagata da questi pozzi per idrocarburi non è assolutamente confrontabile con la profondità, cioè questi sono relativamente superficiali come strutture, perché se fossero molto profondi non sarebbero più economici. Quindi eh, l'estrazione di, di, di petrolio e di gas è una questione puramente economica, se, eh, se i costi di gestione e di prelievo sono compatibili, viene, viene, avviene l'estrazione, sono compatibili rispetto al prezzo del petrolio in quel momento. Eh, se dovessimo fare dei pozzi di petrolio così profondi da poter interferire in qualche modo con le strutture ehm, sismogenetiche della, della bassa pianura, credo che l'economicità non, non ne ci sarebbe più. E, fra l'altro, eh, e quindi questi pozzi, questi, questi pozzi per idrocarburi sono delle strutture, come vi dicevo, relativamente superficiali, Stoccaggi come quelli che sono nella nostra, con i pochissimi che sono nella nostra pianura, che sono stoccaggi in giacimenti esauriti di, di idrocarburi, mh, direi che sono attivi, ci sono da, dagli anni 60, anche questi sono dell'Enel, dell non hanno mai dato eh, nessun tipo di attività eh, di problemi eh, né, in, in nessun caso ecco vi volevo far vedere qua eh, questa è la zona del terremoto interessata al terremoto questi gialli sono gli epicentri ehm, queste, questi in verde sono riportati pochi mh, giac... siti di stoccaggio dove sin dagli anni 60, dal 65 a Minerbio, a Sabioneta, a Argenta, verso il Ferrarese, viene stoccato gas. Sono piccole quantità, sono dei piccoli giacimenti, non hanno nessuna relazione proprio con, con la loro attività, non ha nessuna relazione con quella del terremoto. Più vicina all'area del terremoto è il Pozzo del Cavone a Mirandola, perché è proprio Mirandola, ed è questo in rosso, vedete che in rosso ci sono pozzi produttivi per olio, cioè per idrocarburi, ehm, il Pozzo del Cavone però è quasi quasi in, in, in disuso, cioè ormai produce veramente molto poco, come vi dicevo prima, viene estratto sotto una quantità di petrolio che è veramente ridicola. Altri pozzi per il prelievo di idrocarburi nella nostra pianura sono, in, sono quelli per il prelievo di metano, qua, in questo rosa, che è la dove viene prelevato gas nella zona di eh, Spilamberto-Castelfranco. Quindi... Eh, per quelli che sono gli stoccaggi già esistenti, pochissimi e di, mh, molto modesti nella nostra pianura, direi che pensare a una relazione fra questi stoccaggi e, e, mh, e il prelievo di idrocarburi è veramente molto fantasioso.